Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E con noi oggi ci sono degli ospiti speciali BINGO CRONEROC RYU Bene, oggi giocheremo ad Among Us sulla mappa Mira HQ Iscrivetevi se non siete ancora iscritti E adesso mi aspettiamo che entrano delle persone Ok abbiamo iniziato. Bene, Buona fortuna a tutti Bene ora minuto Ok sono stato fermo per una e aiutato l'impostore uh, a caricare il uh, coso vabbè sono stato fermo per un attimo per, uh, Perché mi dovevo mutare ma a quanto pare mi hanno ucciso Mira HQ come particolarità uh, ha mm -hmm. l'event speciali perché si sono tutte collegate l'uno con l'altra ok, dov'era? Um, poi che altro? il l arancione la, è la mappa è particolare Ma perché è divisa in tre corridoi e uh, apre uh, un corridoio fatto più fatto grande giallo che si divide in il ciano ha già votato non ho capito cosa vabbè cioè, eh, il ciano è solo quindi probabilmente ha votato qualcuno a caso oppure ah ecco l'arancione io chiedo l'arancione perché sto su meeting sus. beep all of you part of uh, part of Oddio, sta sta, sta dicendo un sacco di parolacce. Uh, ok quindi l'arancione ha chiamato il meeting per insultarci. Bene, io direi di votarlo perché è letteralmente inutile questo meeting. <ride> Ho oh, <ride> oh, oh, dici di votarlo, possiamo pure piccare a questo punto. Sì, in sì, persona, lo piccolo. Lo, de lo devo notificare sì, io, sì, io dobbiamo lo dobbiamo sì. il l'arancione. No beds A sto punto poteva scrivere bene. Ok, boomer. No, <ride> Lo votiamo. Io l'ho kickato. Sei sì, fuori, apposta. Ora schippiamo. Skip. Okay, Ora schippiamo. Cioè, skip. il è che sono morte due persone. Sono morte già due persone. Eh, cioè, con questo meeting adesso non sappiamo nemmeno dove sono i corpi. Quindi l'arancione ci ha letteralmente fregati la partita. Eh già. Ah, ha votato, ha votato. Quindi il Cian ha votato il blu. Chissà perché ci hanno votato il blu oh, Non lo so Probabilmente ha votato a caso E quindi è un impostore pessimo Poi che altro ha Q Ha solo una visual task Cioè lo scan Quindi per provare la propria innocenza Si può usare soltanto questo Si può Il security e eh, Funziona così cioè si vedono tutti i nomi e si vede dove sono andati. Quindi questo è più, più che il security può, può sembrare un admin. Solo che su admin non si possono vedere i nomi. Invece qui sì. Uh, secondo me è un po' scomodo questo, questo sistema di security. Ah, secondo me è un po' oh, scomodo questo pizza. sistema di security. Uh, perché... Seriamente no, no dove non ci credo che ho vinto. Così, madonna, che squallure però... Lol, arrivi. <ride> che è partita cringe Sì, che è partita cringe. cringissima. Soprattutto soprattutto il Ciano partita che cringe. non ha fatto cioè, il Ciano all, uccide Marco all'inizio. Appunto, che cretinata, il Ciano, il Ciano che, che vota subito all'inizio, il blu, senza motivo. Poi quel tizio che ha chiamato il meeting senza motivo. Oh, vabbè, vabbè però, che è Abbiamo iniziato a Sì, bravo Marco, non sei mutato. <ride> Vado, secondo uh, me non è crewmate, l'ho detto apposta per togliere i sospetti questo Secondo questo me è lui è tipo... Um, ah, <ride> è vero, non mi ero mutato quando ho detto crewmate Vabbè, io potevo non anche essere impostore um, Questa oh. task bisogna aspettare, tipo il medbay Ok, Billy è effettivamente crewmate, ha fatto la... Che ne sai, la... potrei uh, anche eh, rilassarlo allora. all Raga, io non conosco questa mappa, non mi ricordo dove era il cadavere Era in un corridoio comunque quello Dai. Eh... Allora, ma si dice quello. Voglio corrido. dire io. Voglio allora, dire anche io dove sono morto, cioè dove, dove mi trovo. Sì, sì. Era tutto vicino è. a Mad Bay. Anche quello sì. che aveva verso elettrica. Sì. Perché va verso elettrica il caffè. Mir no. Mad Bay, eh, volevo dirvi che ho visto il ciano vicino. Quindi il ciano è sospetto. Mm, non lo so. Sinceramente non penso. Ovviamente che non sono sicuro già. perché le luci erano spente. Però ho visto vicino il ciano, quindi potrebbe essere lui. Comunque, vabbè, io sono sicuro al 100% che non è Marco perché eh, ha fatto il fiul all'inizio. L'ho guardato io, la tasca è andata davanti <coughs> Vedete pure per io ha scritto. Vabbè, per ora direi di skippare, Dai. Siamo ancora in schifo sì, perché non ho prove sufficienti. Eh, Marco, per... Marco Marco, Marco. Chi altro era con noi? Ma è non perciò. me lo ricordo. Vabbè, io mi muto. Vabbè. Va bene, nessuno è stato mandato via. Vabbè, io fizzo le luci perché mi danno troppo fastidio. Vabbè, hanno fizzato. Uh, inoltre, questa, questa... No, ho sbagliato. Allora, uh, questa... Uh, mappa è una delle... Bel... È una mappa in cui il punto di, di inizio non coincide con il punto di emergency meeting Tipo eh, che è sempre la caffetteria inoltre um... eh, Allora Dov'era Dov Il verde si sta E Il sowing kill Eeeh io, io sinceramente smutati. mi fido di più del, del Lime perché l'ha detto prima effettivamente e poi inoltre no, lui no. non sta parlando perché stavo correndo lui sta venendo contro me sicuramente è stato lui però non ok non allora dobbiamo male. buttare Comunque fuori sì, uno di rimasti ancora due do, do, spostare... volte eh, appunto quindi dobbiamo allora. buttare per forza uno, quindi mettiamoci d'accordo, chi buttiamo? Lime o Ryu? Uh, mi sa Guardate, che il Lime era pure, era pure insieme a me e Chaos prima. E allora Ryu dai, mi spiace ma ti tocca. Uh, vabbè, votate me, dai. Sorry. Perché quando è stato insieme a noi? Che cosa ti dice? No, io mi ricordo Come... che era uno di Comunque, poi. Comunque non era Michela. Eh sì, non eh, so. Sì, dai, dai, dai. È Lime che ha ucciso me è un altro. Ah, è bello il è bello il ciano. Lo becchè io ora? Vediamo se troviamo altre task interessanti o roba del genere. Oh, vabbè, oh, beh. Ok sì. uh, cronero sì, che Sei fa scan di fronte a me so, ma, so, ma so. sono morte tre persone oppure qualcuno ha quittato oh no. eh, già pensato, so. già Billy e già io. Cioè, mm -hmm. ma, ma credo che sia una the che non ha quittato ma perché è possibile io, io sono domani. morto so, non ho quittato mi uh, chiedo eh, sì. uh, sì. pure, pure il, il, il ciano avrà quittato probabilmente eh sì, perché posso... Eh, dire che ehm... non ah raga, il viola non, non sa so dove il corpo. Mm. Mi sembra scarso. Eh, allora, ehm... io... Blu, ho... Veramente, raga... A te, voglio sottolinearvi che l'arancione sta costando il blu, che non c'è neanche il lobby. Sospetto, no? Ora, ora lo stavo dicendo io. Eh, ho Ora... Io direi, io direi no, arancione. No, no eh, dai, Marco non è lui. Che tre aspettate. cavolo, non Aspettate, aspettate. Voglio, voglio una ragione. Comunque, eh, io se volete ho la task in weapons. Quindi, se volete well, venire la, con me. Yes. Donna, perché lo vedere? Su, mira, su mira weapons non si vede, cioè non è visuale come task. Qualcuno ha lo, lo scan in mezzo a base C'è Eh, io non mi ricordo. Devo no, dire. io non ce l'ho. No. Niente, ah. non verrà ah. ah. tutto ah. che cronero che safe, non Ma possiamo è essere fuori. stati noi perché eravamo insieme. Dai una ragione. Niente, che mi stiamo non mi sta non mi nemmeno una ragione. Allora io potrei il viola campo. Io voglio perché se è così insistente, cioè sarà una ragione. Il viola non sta nemmeno controbattendo. Non so, però tu chi voti No, io, no, io ho non ho citato, non cioè, non ho prova. Volevo votare a cavolo. Perfetto. Allora, io ho preso il titolo. Se non ah, è poi, la però, la la so che era lui, ricordatevi l'arancione. Comunque l'ira anch'io. Comunque, il bene. Che se lo è Line, no, ti fa ok. Cioè, comunque, la. Aspetta, non sapeva dove è il, è il, è il è corpo. L'arancione lo sta spammando. Non si sta nemmeno difendendo il viola. Quindi, a me pareva una buona ragione. Forse. Questa tasca è carina yeah. È un upload normale però Ha il crewmate ah. che passa Per la strada sì. um, Probabilmente neanche Ha um, i diversi timing Che ha il uh, Download normale In Skeld Perché di solito C'è tipo una specie di errore Che dà Uh, timing di, di dagli 8 agli 11 e quindi alle volte quando hai 11 secondi il, il okay. arriva al 100% uh, più uh, tardi e... eh, in un corridoio vicino insomma, non, non eh, so se il nome io, proprio dove sono molto tipo l'acqua perché che tipo che andare o su Quel ma, tu, in ma tu non lo puoi dire. Tu sei morto, non lo puoi dire. Eh, adesso, allora, sì, vabbè, sì, sì, vabbè no, allora silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. Tu sei morto. non parlare ah, Io e l'arancione eravamo in reattore. Poi l'arancione ha accusato il violo. Ovviamente. Io ho pushato per farlo votare. Quindi non, eh, nessuno di noi due. Poi uh, il rosso, sinceramente, non so dov'era, e pinguno. Perché non direi il so. rosso? Ti ho visto. Ascolta, no, no, perché ti ho visto andare. No, in lo sta accusando anche l'arancione Red Allora, uh, facciamo così, votiamo il rosso per sto round If not red, then black Sì, certo E, e poi tipo è si è... scopre che l'arancione che ha usato il suo compagno solo per farsi innocente Vabbè uh... Comunque vedi che potresti essere anche tu Cioè io sto no, dicendo che il rosso è il rosso come rossa. Rossa. E e rossa. Rossa. E e è il rosso Cioè ci ucciso Hanno fatto una double kill prima, no? Sono chi, è, chi è rosso e poi l'altro che ho Il rosso è il viola Ok vediamo Crewmate E questa è la task in cui bisogna aspettare Niente task interessanti Cioè non mi sembra il reactor È un po' noioso uh. Ok stavo per, dire, stavo per dire che Ryu è safe Però uh. Uh, vabbè quindi ah, uh, tu uh, e... hai visto che ho fatto lo scan sì. di te aspetta sì. a cronero che è safe che ha fatto Beh, come è, come è? Si dice? Eh, praticamente proprio al centro della mappa avete presente quella specie di V che sta è il ah, corridoio sì, sì. principale perché si sì, dove si trova io più prima super gioco come? giusto comunque ragazzi, eh, come, anche, come lo vediamo ragazzi, ragazzi no ma. Aspetta, mi dite com sì, come lì lo chiamo? Mi andava uh, al corridoio di dare, grande di cappetteria. Di ca ecco ecco una, non quello, so. lì, quello lì. Quello che ha detto l'arancione. Ecco. Comunque, il nero è il, il verde, quindi sono safe. Perché ho visto Pingu fare ah. il fuel all'inizio. E poi il che ha fatto lo stun Io ero quindi, con, no, la, no, con il, uh, il parco Io par in e il sono safe. Io ero con il vio del reactor. Ah, lui è morto io. Il viola il reattore, sempre boss, ma come ho fatto un Ho sbagliato, vabbè, io direi uh, orange is the only not accounted for. Quindi direi di votare l'arancione, che vuol dire accounted eh, for? Che non è. Cioè, l'unico che non ha diciamo nessuna spiegazione. Scusa, alibi, qualcosa. È restando feedback no, the no. lights. Lui era no, in... in... in, in nell'office, credo. Eh. Potrebbe essere pure il sovellico. Cioè, Ma io ero con, con voi, scuola. ero con voi. Eh vabbè, sì, lo fatto, so, non ma fatto, fatto. è pure il secondo impossibile. Io Potrei direi di schippare. Io schippo, proprio no, no, prova. Quindi per sono... Cioè, sono... hai letteralmente votato l'arancione perché non hai nessuna prova su di lui, non che poi capito. alla fine te li ha date. Oh. Va bene, schifo. Vabbè, tutti hanno schifo. Tenete, tenete il sospetto sull'arancione e il rosso. Va bene, ok. Eh sì, io penso che sia il rosso perché mi ha appena votato Quindi, si sente l'audio la, di un computer vecchio con il nell'office. 76679 questa è una specie di admin card, però fatta, fatta meglio così non ti arrabbi. È un po' sta a sostituire il um, LO2. Ok, adesso sono certo che sia il rosso e l'arancione. Se ma se il, se, Marco, tu sei, ma sì. se il no, rosso ha leftato, ah, è allora, è allora posso dire una cosa: cause Billy quindi non no, siano no, loro. Fammi, fammi finire, fammi finire, fammi finire. Sì. Ho visto Billy fare la task dell'admin ed è andato spontaneamente. Non sarebbe andato se fosse stato un impostore. Yeah. Uh, okay. Quindi e poi ho visto anche la barra muoversi, quindi lui è safe. Avrei accusato lui e il viola se, fosse, se non fossero stati l'arancione e il rosso. Ma siccome il rosso ha leftato e eh, ho quindi visto lui fare la task. Oh, secondo, se me, io, secondo me penso che sia l'arancione e il portfolio perché tu sei sei caos, Bill ha fatto la task, io ho fatto la task, Pingo ha fatto la task, quindi rimane l'arancione e il quindi. sono sicuro che l'arancione e o il viola non potrebbe fatto la task in admin, quando è che l'ha fatta la task in admin? il viola ha quitato ah il viola non era Allora era l'arancione era lui ma il viola non era secondo me era pure il viola, vedi? Bravissima, ci avete presi Ok Ok, posso Per la terza volta di fila, signore? Certo Se no si fa adesso, vero? Io sono preparato pure per la prossima volta E eh, io me ne vado, sinceramente, però uh. Spero di non morire ora Che sto fizzando le luci da solo Mi sa che con quel tizio che si chiama I, -I Ci ho già giocato Era pure blu Resto qui a, a big area per, uh, per <ride> visitatori del Medbay. E eh, vabbè, aggiustiamo questo peak. Questo raga, creator. ma... in ma come, ma una Comunque tu non, non stai immutato, ti stai parlando con Cavolo. il beh <ride> <ride> Comunque, raga, stavo dicendo, ma in storage c'è una task stranissima che non so come si fa. Cioè, mi fa tipo vedere delle cose, ma non c'è cioè, non, non devo fare nulla. Boh, vabbè. Allora, a sto punto per per uh, fizzare, per fizzare il danno, facciamo così, uh, andiamo uh, mi, venite in Mad Bay a, a guardarmi, scan a fare lo scan. Vabbè, eh, ecco eh, perché no, mi stai guardando perché. In fondo, in fondo, la fondo, là, non mi ricordo il nome là. In fondo in che zona super giù, eh, dove? Uh, tra admin là, in fondo, là. Vabbè, io ho uh, un po'. Ok, ok, Widhouse, giusto? Widhouse sì, no, del genere. Ok, là. Ma allora, io po posso, posso. dire una cosa? Io stavo a reactor. Ho visto il ciano che stavo a reactor, sì, eh. quindi sì. rimane il blu. Non sapre port o Billy eh, io yeah. non sono sicuro perché ho lo scan allora secondo me è il blu e non sapre secondo me secondo me è il blu così discutenti. No, ma ancora due posto quindi siamo molto con quello sbagliato secondo me non sapre porta Secondo me il blu è il chung. Ah, comunque sono morti anche i e Pingo. Si, sì, ah, sono sono morte un sacco di persone. Abbiamo io un blu per il, il ciono Ma che vuoi da me? Che vuoi c'è? Cioè... Stiamo con Billy, cioè io qua tu. Ma c'entra, ma, ma tanto io... ora ti uccidono tu, vi uccidono. Secondo me era il ciombo. Ah Ma hai dico il ah, Sarebbe un video. Ah sarebbe un video questo. <ride> eh, è ma... Sì, sì, appunto. Vabbè. Uh... Tanto dei Ciao. Ciao. Ah, non schifo. <susurre> allora. Il non mi sembra che sia, perché comunque uh, era con me e Cronerock insieme. Sono a parte perché ho quittato all'inizio della partita. Caspita. Ma. Mi si è spento il telefono. Ma lo sapevo io! Che la, io l'avevo detto, la, io, la, io, la, avevo la, detto la, io avevo la, detto che eh, era il blu. L'avevo detto. Eh, ma pure Michele sapevo che era. Eh. Vabbè, niente, oggi niente crewmate. Cioè niente impostori. Perfetto, un buon inizio. Con due, due quittanti. Ok, l'ha fatto. Allora, <ride> il verde non è perché ha fatto lo scan di fronte eh, a me. È ah, il verde non è perché ha fatto il fuel davanti a me. Secondo me è il viola perché ha fake una task. Sì, eh, diciamo, ma hanno fatto double kill. Allora, Perché mi chiedeva qualcosa? Eh, io siamo, quindi... Si, sì, mi era con me... Michael quindi ho fatto il la Ciano, la ciano e Billy... Sì. No, sì, sì, sono gli gli no, no, no, no, no, no, Billy... Billy è safe, Billy ha fatto, ha fatto il field di fronte a me... Che quindi sono il viola e il Ciano... Il giallo ha left out, adesso... Votate il viola... Pink... Green... Uh, piatto, And brown... Safe. Votato. Si Un di viola. Ok, il ciano per siccome... forza. Sei il viola. Sì, sei due. il viola è il ciano per forza. L'altro. Ok, il viola ha quittato. Era lui, ecco. Big oh, brain, okay. attenzione, attenzione. Qualcuno chiama il meeting. Chiamo io. Ok. Il ciano sì. oh, ha mm. chiilato da, davanti a me. Vabbè, Ma... stan da te me la ha La fine, sono va bene. sicuro che è il ciano? Sì. Oh, l'ha chiilato davanti a me. Ma è sicuro che Davanti a me. chiede ne sta sì. ancora? Chi Ciano mm. kill front me. Ma sapete parlare in inglese? Io no. non. No. Ciano non. Vabbè io... eh sì, eh, si fa capisca, italiano diciamo... mi fa in inglese certo, cose intanto sì, sì siamo rimasti tra nei... <ride> l'attimo no, è davvero sì, io. Io, io, io, io, io. Io, io, io cioè sono io l'impostore Marco di cosa non ti fidavi Perché cioè adesso certo. che erano loro due l'ho detto che erano il ciano e il viola vabbè big vi brain ancora con Perché tavoli. io ho votato io ho votato il ciano eh sì, tu hai detto ne siamo sicuri eh, intanto ah, abbiamo vinto. Okay, ok, ok. Ok, ragazzi. Abbiamo finito questa quindi... partita. E ed, ed, ed, ed con questo finisce il video. Nella prossima puntata di Among Us, magari faremo Polus, oppure un'altra modalità. Però, Aiden and Sick in Polus e Mira HQ non funziona. Quindi, probabilmente non faremo mai più Aiden and um, Invece sì, funziona. or maybe not. Uh, nella e, e ci rivediamo alla prossima parte ciao alla prossima ciao